Grazie Presidente per la parola, e noi come prima, una delle prime commissioni che facevo con eh, lavori pubblici, una commissione congiunta fu proprio su Piazza Vittorio, infatti abbiamo convocato prontamente i comitati di zona eh, per affrontare la questione del, della gara, che chiaramente eh, darà la possibilità a Piazza Vittorio di avere un vestito nuovo, un, una nuova immagine, un'immagine sicuramente più, più bella, più positiva rispetto a quella, quello che è oggi. È chiaro che è una gara europea, perciò una gara molto consistente, molto pesante anche, da sviluppare dal punto di vista delle procedure amministrative e che chiaramente richiede, come previsto poi dalle eh, norme vigenti, eh, il visto dell'ANAC. Oggi eh, chiaramente è alla supervisione dell'ANAC e aspettiamo che ritorni al Dipartimento Simu per poi procedere chiaramente con l'avanzare della, della gara stessa. Noi oltre a questo, oltre a monitorare chiaramente eh, lo svolgimento eh, della, della gara per eh, il rinnovo, insomma, ecco, per la nuova immagine di Piazza Vittorio, abbiamo eh, affrontato eh, le varie mh, piccole criticità che riguardano eh, il quartiere squilino Piazza Vittorio e Colle Oppio. Come sapete abbiamo fatto uno sforzo più di un anno fa, che è stato appunto quello della eh, riapertura dei bagni pubblici all'interno di Piazza Vittorio e questo sforzo l'abbiamo voluto fortemente noi come amministrazione abbiamo richiesto ad Ama di attivarsi affinché chiaramente si adoperasse per riaprire questo, questo bagno. Bagno che sicuramente dà la possibilità a molti fruitori della piazza, a molte persone che vivono questa piazza storica di eh, chiaramente avere diciamo, delle agevolazioni dal punto di vista eh, Sanitario. Insomma, ecco, sappiamo che è una villa anche frequentata da, eh, senza fissa dimora, che ha sicuramente delle criticità dal punto di vista della sicurezza e questo bagno eh, dà l'opportunità anche a queste persone insomma, di eh, poter andare lì e di poterlo utilizzare. Ecco, questo sicuramente ha un doppio vantaggio sia per i cittadini che per i cittadini. Per le persone che chiaramente sono in difficoltà. Noi oltre a questo abbiamo eh, dialogato ogni giorno con La i militari, con cittadini e... Per esempio ieri abbiamo inviato una squadra, una tax force con i richiedenti asilo, come sapete un progetto avanzato da questa amministrazione che ha ripulito la piazza. Oltre a questo anche la polizia PIX si è adoperata per ripulire la giostra che purtroppo è andata a fuoco e questo ci dispiace molto, ci rammarica e vogliamo eh, diciamo, inviare un messaggio anche all'esercente eh, che ha gestito questa giostra per tantissimi anni e ha dato chiaramente la possibilità a molti bambini insomma, di eh, svolgere le loro attività ludiche all'interno di questa giostra e noi prontamente abbiamo rimosso eh, diciamo tutte le lamiere e tutta la, la costruzione andata in fiamme perciò e continui, e continui attività anche da parte dei PICS che chiudono e aprono i cancelli perciò dal punto della vista della sicurezza abbiamo garantito anche l'apertura e chiusura, oggi il servizio giardini era lì per svolgere le funzioni quotidiane perciò noi ce la stiamo veramente mettendo tutta con tutto che abbiamo delle eh, esigue eh, risorse sia da, per, per il servizio giardini che anche anche per eh, la polizia locale e per Ava. Però ecco, stiamo facendo veramente di tutto per garantire sicurezza, legalità e decoro all'interno di Piazza Vittorio. Noi ci asterremo su questa mozione. Concluda, e, sì, ci su questa mozione visto che diciamo, eh, le attività le stiamo svolgendo capillarmente e quotidianamente. Grazie, sì, Presidente. A lei invito.